Ciao a tutti ragazzi, sono s 1004. Oggi siamo in un nuovo video sulla vanilla. Madam Ma da Marco che siete. Sentire. Allora, in questo video credo che dovrò dire tante cose. La prima cosa è che siamo accorti di qualsiasi cosa: ho solo più 20 di carbone. Perfetto, ho più diamanti che carbone. Poi. Ma ah, io ho di sicuro. Finito i ciottoli, non so perché c'è della diorite qua dei, del ciottolo. Che va qui la diorite e basta non ho più niente e, e poi l'altro giorno per qualche motivo ero qua fk qua fuori qui da qua e qui da qua sì, qui da queste coltivazioni e poi mi hanno attaccato i phantom e così adesso ho due membrane poi altre cose che volevo dire è che presto farò anche la farm di neve e appena troveremo un, un modo per fare la prismarine, facciamo anche il, il beacon marino lì, il condotto, il conduit. Poi ho aggiunto questa, questa campana qui, qua, perché è bello. Io lo posso già fare il conduit. E anche io l'ho già fatto il conduit. E qui ho messo una lusso. farm di alghe. No, scherzavo, io ho perso il coso. No, me l'avevi dato a me. Io te l'avevo comprato. Ah, okay. ah, ah tra l'altro ho una nuova mappa del tesoro, se ti interessa. Mm, Poi, un'altra cosa. Innanzitutto qui stiamo continuando a farmare la bombil Bombile? Bombile, come si dice. Boh. E qua... Ragazzi, se volete un po' di... di, di, di, di qualsiasi tipo di... I, i, i, i, I libri incantati venite da me, dalla Madam Marco e la Marco Corporation. Dai, Madam Marco Corporation mi ha rotto una zucca. Qui stavo per dire: ho fatto una farm di me. Voglio le prove e qui me l'ha rotta lui, sicuro perché io non salto mai sulle io non salto mai eh, e sulle... sulle coltivazioni. No, no, però sono sicuro che qua non l'ho fatto, quindi tu, lui adesso riparerà tutto Qua, lo vedi qua? Qui, manca Va bene, mentre lui fa ste cose stupide Ancora altre cose da dire, prima mi si stava rompendo la pala E così ho deciso di fare, di mettere, di farne una... Oddio! <ride> hai fatto tieni l'hai pescato nell'acqua sì. sì. va bene non facciamoci domande lanciamolo nel nether ciao no no sono andato veramente nel nether vabbè ciao buonanotte e... Ah qui devo ancora mettere le torce È scomparuto C'è Naruto dove? <ride> è scomparuto Ah è scomparuto va bene <ride> Molto italiano Mi sono incastrato eh. Un labirinto Un labirinto ah, poi abbiamo Runner, Che cos'è? Lui ha detto che doveva metterci i numeri civici Sì stavo eh, vabbè, visto, stavo ragà, eh, Mi stavo riparando 7. Questo Perché ah, ma vuoro, zombie, Mi sono riparato la pala io invece sono stato stupido perché avevo questa pala con ripristino e quindi potevo ripararla così. Va bene, comunque se non costa tanto. No, non costa tanto. No, non costa tanto. Eh, va bene. Così adesso abbiamo una pala abbastanza resistente. Ah, e poi ecco, se vedete oh, questo... Cos'è il tiro multiplo? E lanci più colpi. Ho fatto una strada. Con questo. Ma funziona anche per l'arco. Tiro multiplo, non lo so, eh, la pietra levigata. Ah, non puoi mettere tiro multiplo se hai infinito. Mi sembra, ce l'hai un arco a caso? No, tanto so già che sei sì. in casa mia a, a frugare. No, Poi ho fatto questi lampioni qua. Ma non ce l'hai tiro multiplo, non ce l'ho. Tiro multiplo io. E anche lo mette a fare. Ma io non l'ho messo. Che porta a questo posto? Adesso qui. Adesso ti andrò a distruggere la caverna. Ma già. Cioè, dove stai tutta quanta quella di Ulisse che c'era una volta qui? E l'avrò scavata. Eccola, caverna di Ulisse. Ho fatto questa casetta qui, che è molto carina. E l'ho chiamata fattoria farm, che sarebbe la nostra fattoria. Ho messo questo tappeto. E vabbè, qua ci sono un po' di cose. Benvenuti alla fattoria Epipharm e tutto. A chilometro zero. Soprattutto ogni prodotto è fatto da allevamenti a terra, non in gabbie e piattaforme volanti. Vi vogliamo vedere questi e... allevamenti a terra. Non, li, non ce li ho ancora gli allevamenti. Ad esempio, è questa qui è una piccola frecciatina alla, alla fattoria Canzanella. O com'è che si chiama. Perché lui fa le piattaforme volanti, vabbè. E anche perché... Questa è una fattoria a terra non è una gabbia. Ma questa qui. Ah ecco tra l'altro, voglio far vedere che sta producendo. Questa eh... è una fattoria in gabbia non a terra. Ma questa qui non è una farm. Non è. Mia. Oddio! Il mio pesce! Oh, guarda qua una cosa Se adesso tipo prendo qui nella, nel, nella tramoggia Ci butto dentro un pesce eh? Il pesce è qua dentro Perfetto Wow incredibile E se bucassi qui tutti quanti i escono Si sì. Non yeah. farlo Non farlo Buongiorno morirete tutti Lo so Va bene, lasciamo perdere. Quella lì non è la mia fattoria. Eh... Eh, no, e poi vabbè, ogni prodotto è senza uso di fertilizzanti, chimici o conservanti artificiali. Poi vabbè, ci sono dei prezzi. Quindi, se volete mica vengono comprare... nella lava. Gli animali no. se volete venire a comprare le cose da me, venite da me, ragazzi. No. Mica vengono bruciati nella lava, no, no, no, e vabbè, questo. Poi. Ragazzi fate come faccio io cioè Fate come fa lui Non fa un cavolo E poi vola... Allevamenti in casa Siete sicuri di tutto Nessun fertilizzante Lo sapete voi se ci sono fertilizzanti Allevamenti hai... Ragazzi allevamenti sul tetto della casa eh, Sono migliori di tutti Andiamo tornando notte Intanto volevo fare vedere che più o meno il municipio è finito e a cagare E poi dopo adesso ho fatto un so qui che adesso vi faccio vedere Aspettate un attimo, eh, come ci salgo lì sopra però? Eh, vabbè ho già capito che lui mi aiuterà Ho fatto questo chunk loader funziona così allora che ve lo faccio vedere qua dentro, viene buggato e viene spulso fuori si sì, ecco se tu ci metti, ti metti qua sopra ti bagni un po' ma ah, vabbè l'ultima volta abbiamo anche quasi fatto crashare il server lui avrà fatto quasi crashare il server quindi non ho fatto mai un caso una volta è crashato e vabbè funziona così dovete mettere quando il blocco di redstone passa vicino alla redstone, l'attiva attiva, attiva il, pipone, il, pipone, cioè il pistone e va avanti all'infinito. Così intanto quando c'è la redstone attiva i chunk rimangono attivi e quindi se voi siete molto lontani da questo posto, aiuto scappiamo che c'è un creeper, i mostri continueranno a, far, a farmare quindi. No, sta scendendo pure il creeper L'ho ucciso, ho ucciso il creeper Vado. Oddio, che paura Come vedete sta farmando Tra l'altro c'è un'armatura Tu sai cosa succede se metti un blocco là in mezzo? Che blocchi la farm? Il slash Ok, è andato via tutto, perfetto E eh, mi è tornato il ferro Va bene Sinceramente non mi interessava ah ecco se volete cancellare la chat senza usare il chat clear che è un comando fate f3pd e vi cancello la chat ecco volevo farvi vedere che qua giù ho fatto una nuova farm ed è una farm di cactus perché mi mancava ancora quella e come potete vedere allora la farm sfrutta l'acqua e i blocchi tra l'altro ho finito la cobresta e non l'ho finita quando un cactus Ecco, mettiamo tra l'altro le torce qui così crescono più velocemente tecnicamente quando un cactus cresce c'è un blocco vicino che lo fa droppare cade nell'acqua e finisce nella torcia. ed è molto semplice da fare abbiamo già fatto 29 cactus allora ragazzi ho preso cavolo Devo lasciarlo quello eh, magari perché se poi dopo eh, ho preso la neve. Ho fatto questa farm qui più o meno. Adesso la facciamo e mettendo la zucca. Volevo farvi vedere la zucca intagliata. Tanto ma la marca non l'ho ancora messa a posto. Che sta roba. Qui si fa prendendo le cesoie col tasto destro a questa zucca. E tira dei semi. Ah, questi, questi qua ci servono ancora, poi. Mettendo la zucca. Ma no, ma dai. Ma io sono triste. Ma allora come faccio a farlo? E eh, non ha neanche fatto la neve. Allora, dobbiamo trovare un posto per fargli fare la neve. Ah, tra l'altro, io sto mangiando le patate perché volevo finirle. Io forse avrò, vediamo se qua lo posso spawnare. Perché a questo punto ho paura che neanche qui spawni. se adesso noi dobbiamo farlo di qui l'abbiamo fatta poi questi due pezzi di neve e zucca ok non muore così adesso noi abbiamo una farm infinita di neve come potete vedere naturalmente non è fatta proprio così perché noi dovremo solo fatta qui alla veloce però noi dovremmo mettere eh, tutto qua un corso d'acqua o delle tramogge neanche, che portano qui a una cassa la neve così noi quando distruggiamo lei va tutto in giro perché la, la neve è fatta così ecco magari lo potrei anche fare un attimo adesso al volo e porta tutto nella cassa quindi magari lo faccio allora ho preso le tramogge e faccio vedere che bisogna fare così. Innanzitutto bisogna prima mettere la cassa, poi qui, mettere la tramoggia che gli punta e poi, sempre shiftati, fare un giro così. E qui possiamo farlo semplicemente così. Quindi noi adesso facciamo la prova del 9, e stiamo qui, lontani per non prendere la neve la stiamo prendendo. Sembrerebbe che funziona Controlliamo Qui c'è un sacco di neve Qui non c'è neve Qui c'è un sacco di neve Come mai non se ne va questa neve Non l'ho collegato Mi sembra che non l'ho collegato Vediamo se adesso Adesso le porta qui Qui, qui. E alla cassa Perfetto Continuiamo ancora, intanto buttiamo via tutta questa neve qua. Continuiamo ancora a vedere che funzioni tutto. Tecnicamente comunque se buttiamo un attimo un pezzo di neve, se lo buttiamo lì e non si ferma più, dovrebbe funzionare il tutto. Qui sta ancora trasportando tutto. Ok, perfetto, si fa un sacco di neve così e poi questo l'avevo fatto nel caso volessimo farlo uscire ma noi non lo vorremmo far uscire e poi dovremmo ancora chiuderlo perché di notte lo attaccano quindi e adesso non ho blocchi quindi dobbiamo anche andare a prenderci po' blocchi cavolo allora sono tornato con della diorite e anche delle pale che metteremo qua dentro perché non voglio sprecare la mia e questa è una con efficienza 1 posso buttarla di quindi mettiamoci Qua potremo, anche se si attacca, potremo lo stesso metterlo qua. Comunque sembrerebbe che funziona la farm. Se vi piace, ditemelo nei commenti. Ah, ecco, tra l'altro, se voi volete fare tanti blocchi, ad esempio, venite qua, scrivete neve. Se fate shift click, ve le mette già tutte a posto. Quindi questo qua è utile nel caso voleste... Fare dei tanti blocchi di, tipo avete la redstone, avete troppo. Volete fare tanti blocchi di redstone? Fai così e te le, le posiziona già tutte, ed è molto utile. E shift click, intendo il tasto shift, tenuto premuto, e click del mouse, tasto sinistro. Comunque il video finisce qua. Spero vi sia piaciuto. E, lasciate like è un commento che mi fa sempre piacere leggerli, ciao!